Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di questo accessorio che ho trovato su internet, le recensioni sono veramente positive, quindi ho deciso di comprarlo. Questo accessorio fa parte del mondo di Shelly, Shelly è una ditta bulgara che produce eh, prodotti per la domotica, quindi vi consiglio di andare a vedere sul sito perché ne ha prodotti di diversi. Eh, la particolarità di questi accessori qual è? Sono accessori pensati per essere montati nelle case già in uso, quindi non dobbiamo eh, rompere niente. Per esempio questo piccolo relè può essere eh, montato nella scatoletta delle prese, la scatoletta delle prese è quella a tre prese, si può lasciare un posto dedicato per questo relè e in più si può montare un pulsante, una presa oppure due pulsanti, due pulsanti perché questo è un relè a due canali, a due canali cosa vuol dire? Che ha due uscite, quindi si può eh, usare per montare due punti luce, in questo caso noi l'abbiamo montato sul motore delle tapparelle, così useremo un'uscita per la salita e un'uscita per la discesa. Io lo posseggo già da un paio di settimane e l'ho già testato sulla serranda del garage dove ritiro la macchina e funziona benissimo. La bellezza di questo relè poi qual è? È che è già stato pensato per montare un tasto fisico. Ci sono due spazi dedicati al cavo della discesa e al cavo della salita. Ora la testeremo e in più vedremo come funziona la propria applicazione. L'applicazione è molto interessante, è un'applicazione dedicata, si chiama proprio col nome della ditta, Shelly Cloud. Eh, da lì si possono collegare tutti i loro gadget, quindi con un'applicazione si può far funzionare tutta la domotica della casa. Questo è il funzionamento col tasto fisico. questo è il funzionamento con la propria applicazione. Vi consiglio di andare direttamente nelle impostazioni appena installerete il motore, questo perché? Perché nell'applicazione, visto che questo relay può essere utilizzato per molteplici funzioni, è impostato a Vari pulsanti diversi, quindi noi dovremmo cercare quello per il motore che è quello interbloccato. Altrimenti potrete avere dei seri problemi. Vi faccio un esempio, se voi siete nell'altra in un'altra camera e decidete di abbassare questa tapparella. Quindi il motore si sta abbassando, se per sbaglio schiacciate quello sopra. Vedete il motore va in corto, se lo fate per pochi secondi non succede niente, ma chiaramente se siete in un'altra stanza non ve ne accorgete, il motore si brucerà. Quindi eh, nelle impostazioni troverete i vari tipi eh, di tasti che ci sono, noi dovremmo scegliere quello di un tasto interbloccato, che praticamente è un tasto solo, che questo tasto cosa farà? Pigiamo una volta e la tapparella salirà pigiamo la seconda volta, la tapparella si fermerà al punto che decidiamo noi, schiacciando per la terza volta la tapparella scenderà, oppure si può farlo salire, una volta che la tapparella si fermerà o in salita o in discesa nel, nel fine corsa che avremo messo noi, potremo rischiacciare un altro bottone e farlo risalire. Niente, ora cosa facciamo? Vi faccio vedere come si monta. Il montaggio è semplicissimo, eh, basta seguire le istruzioni, comunque ci vogliono 5 minuti per montare questo prodotto. Comunque io farò il solito schemino su un foglio che faccio come sempre e da lì tireremo delle righe e vedremo come si monta. Poi daremo una rapida occhiata all'applicazione. L'applicazione anche quella è molto intuitiva, fa tutto da solo. Eh, quando la installate, vi faccio vedere come si installa e come si seguono i primi passi poi le impostazioni, vedrete voi quelle che più vi aggradano io vi farò vedere soltanto dov'è l'inserimento del tasto come vedete questo è lo Shelly qui ha i quattro connettori i primi due servono per il collegamento del motore il terzo è la fase e il quarto è il neutro allora il neutro è sempre quello blu che esce dalla presa della corrente e anche del motore quindi noi cosa faremo con, con questo cavo blu? lo inseriremo dentro un morsetto sia quello del motore che quello della presa e poi lo collegheremo al quarto punto faremo la stessa cosa sempre col morsetto con la fase che è l'altro cavo della corrente quindi cosa faremo? Collegheremo sempre la fase alla presa. In più faremo un cavallotto che finisce uno nella presa del bottone e l'altro lo collegheremo, come vedete, allo scelli che sarebbe il terzo, il terzo bottone. Poi collegheremo i due fili che escono dal bottone alla parte sotto dello shelly che qua sono segnati come S1 ed S2, praticamente sarebbe così, questa è la fase che entra nel bottone, faremo anche un ponte così portiamo la corrente da un punto all'altro, questa è l'uscita che va... Nell'S2 o nell'S1, dipende da come è girato il tasto E quell'altra è l'altra uscita Quindi cosa succederà? Che la corrente sarà in mezzo, sarà disattivata Quando il tasto non sarà premuto E poi si sposterà la corrente a destra e a sinistra Comunque ho fatto un tutorial sul tasto Lo trovate sul mio canale Spero di essere stato chiaro Ora vedremo l'applicazione Chiaramente la prima cosa che faremo sarà quella di scaricare l'applicazione. L'applicazione si chiama Shelly Cloud. La installiamo. Dopo averla installata sceglieremo la lingua italiana, chiaramente. Ora bisognerà creare un account. Io ce l'ho già, chiaramente, quindi inserirò la mia email e la mia password, voi invece dovrete fare crea nuovo account e creare una vo un vostro account. Una volta creato l'account, questa sarà la prima schermata che ci troviamo davanti. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è aggiungere una stanza della casa. In alto metteremo il nome della stanza, metteremo Camera. Poi bisogna o caricare un'immagine se vogliamo mettere una fotografia della nostra camera oppure scegliere una delle immagini che ci sono già presenti. Noi ne sceglieremo una già presente. Salvo la stanza. Una volta che la stanza è stata salvata, cosa bisognerà fare? Bisognerà aggiungere un dispositivo, quindi bisognerà collegare il nostro Shelly all'applicazione. Quindi aggiungiamo dispositivo ecco qui in alto facciamo click to add ora daremo un nome al nostro dispositivo lo chiameremo sempre camera in più dovremmo scegliere un disegno eh, per il dispositivo io sceglierò questo che è quello che mi sembra di più indicato per la tapparella oppure voi potete anche inserire anche qua un'immagine un salviamo dispositivo Fatto! Come vedete ora la nostra camera è stata salvata con il nostro dispositivo. Ora qui ci saranno i due tasti di cui vi avevo parlato prima. Questi due pulsanti non sono interbloccati, come vedete. Sono due tasti eh, separati. Cosa dobbiamo fare adesso? Possiamo andare in alto e far scorrere eh, questo menu a tendina dove ci saranno le impostazioni più classiche tipo aggiungere un altro shelly oppure aggiungere un'altra stanza quindi registrare un'altra camera aggiungere gruppi quindi vuol dire che si possono aggiungere più shelly e comandarli con, con come si dice con soltanto una registrazione quindi potremo abbassare tutte le tapparelle insieme o aggiungere scenari aggiungere gli scenari cosa vuol dire che possiamo dire agli scelli eh, di alzarsi a una determinata ora e abbassarsi in un'altra determinata ora in più c'è un altro menu con delle impostazioni più approfondite bisogna andare su tipo su camera premere come vedete vi verrà fuori un menu molto particolare se premete dove c'è scritto attuale qui eh, vi verranno fuori tutti i consumi eh, che avete utilizzato con lo Shelly quindi per esempio se voi mettete eh, punti luce, più punti luce vi verranno fuori tutte le lampadine eh, che voi avete accoppiato tutti i Shelly che avete accoppiato e vi dirà addirittura quanta corrente sta consumando ogni Shelly poi se andiamo su timer invece Qui possiamo sempre registrare eh, le, gli orari, quindi alzare e abbassare le tapparelle negli orari che decidiamo noi. Programma settimanale sarà la stessa cosa. Alba e tramonto invece noi gli diamo eh, dei giorni su quando decidiamo noi farle alzare e abbassare. Eh, lo Shelly tramite internet si collegherà, vedrà quando ci sarà l'alba e il tramonto e di conseguenza alzerà e abbasserà le tapparelle invece le impostazioni più importanti le troviamo qua dove c'è scritto chiaramente impostazioni qui ci sono tantissime impostazioni che vi consiglio di controllare allora vi dico già da subito che visto che io sono diventato matto qui dove c'è scritto ripristino dati di fabbrica cosa è successo che io siccome ce l'avevo montato a casa quando l'ho smontato l'ho portato in dita eh, per testarlo sul motore delle tapparelle non funzionava eh, sono tornato a casa la casa funzionava e invece qui in ditta non funzionava alla fine perché perché l'avevo accoppiato col wifi di casa quindi cosa succede che se lo accoppiate con un altro wifi e poi decidete di smontarlo e darlo a qualcun altro all'altra persona non funzionerà la prima cosa che dovete fare è andare su reset di fabbrica che è qua e come si chiama eh, riportarlo a zero poi c'è l'aggiornamento firmware, qui stanno facendo aggiornamenti abbastanza di frequente, io ne ho già fatti due in 15 giorni, e poi qui invece c'è il tipo di pulsante, come vedete quello che vi spiegavo prima, qua c'è da scegliere il tipo di pulsante che vogliamo utilizzare, se utilizziamo dei punti luci, metteremo i due pulsanti come quelli che ci sono già registrati, predefiniti come avete visto, quelli sono due punti, eh, come si chiama, due pulsanti separati, quindi premendone uno si accende una luce, premendo quello sotto si accenderà l'altra luce. Qui invece possiamo scegliere in base alle nostre esigenze che tipo, di, eh, che tipo di tasto usare. Siamo giunti al termine della recensione, mi sono dimenticato di dirvi prima che tutti i prodotti della Shelly sono compatibili sia con Google Home che con Alexa, io ho appena ordinato Alexa, io ho appena ordinato altri accessori eh, che si collegano eh, con lei. Quindi se vi interessa l'argomento iscrivetevi al canale, mettete un like se vi è piaciuto il video e alla prossima settimana.